Quello là, ma basta, ma la smettiamo? Prosit se, <ride> <Sì>, vabbè, <ride> bene, sto mi sono sbavato addosso. Bello. Anche a questa live, quindi possiamo cominciare. <ride> Tra l'altro, ah, ho, ho un umore un po' così, perché eh, mi, mi sto... che è successo. Eh? Cosa c'è? In realtà qua nel computer, ah, no, era la settimana scorsa. No, dai, per oh, favore, <ride> anche ho un umore un po' così, madonna, prendi... No, no, no, no, stavo ascoltando degli audiolibri, eh, eh, ho, ho ben deciso questa settimana di partire con il riascolto degli audiolibri di Lovecraft e capirai che oh, sono un po' sospettoso <ride> verso il mondo in questi giorni. Inoltre adesso i nostri miracoli sono potentissimi, avete visto? Potentissimi. Pensavo, pensavo di più in realtà. Comunque comunque, abbiamo appena beccato il vestito da araldo. Niente male. Leggiamolo. Dai. No, Don Chiappotte tra l'altro. <ride> Don Chiappotte. Uh, vestito da araldo. Eccolo qua. No, eccolo qua. Elmo d'acciaio che si dice venisse portato dagli araldi della Via Bianca la Tori di Ordini. Le armature d'acciaio avranno portato. Qua, esatto, qua abbiamo il primo assassino. Assassino. E non è un solo NPC. Perfetto, muori per favore, grazie. Vediamo se ci lascia qualcosa. Mm, no. Solo un Niente. po' di anime. E l'accesso a questo drop. Bello grosso. I, le ceneri del paladino, finissimo. Attenzione, hai in mano un talismano di Lloyd. Cenere oscura di un paladino che cercava la cattedrale delle profondità. Permette l'ancella di... Me. Questo paladino ha pagato a caro prezzo la propria capabilità. Che schifo di descrizione, dannazione. Quello che eh, è molto importante far notare nella live post, ma perché così le seguite tutte, è che il saggio di cristallo che abbiamo sconfitto era vestito in un modo molto particolare e soprattutto aveva un cappello che noi abbiamo sicuramente riconosciuto da Dark Souls 1. E non era solo, infatti anche tutti gli altri stregoni incantatori presenti nel bosco dei crocifissi aveva quel cappello là un cappello a falde larghe da dove proviene un gran cappello dice il master giullare il eh, gran, gran giullare ha vinto ovviamente <ride> però non l'ha però... scritto come un nome proprio quindi secondo me gli è andata di culo le mie lame veramente fanno anche un Perfetto, e questo era il bandito con lo scudo del ragno. Eccolo qua, infatti ce l'ha droppato. Questo è il primo step per perdere una quest. Ah sì? sì. Bene. L'abbiamo persa? Mm, per ora non lo so ancora. La torcia. Perché... Ti dicono la torcia, in grosso anche. Marco, la torcia! La torcia? Per far che? Mettiti la torcia, metti la torcia! Presto! <ride> perché devo mettere la torcia? Spiegate <ride> che devo mettere la torcia. Metti la torcia, non fare domande, metti la torcia, ficcati la torcia nel culo e non rompere i coglioni. Attenzione, fuoco per Ariandel, fuoco per Ariandel. Questo è, è un personaggio che è stato aggiunto Postumo eh, per accedere al primo dei due DLC. Postumo? Ah, ok, l'hai spiegato. Cenerie per ravvivare la fiamma. Ed è un personaggio estremamente importante. Al momento non gli parleremo però. Tra l'altro noi abbiamo iniziato il discorso su eh, Gran Cappello ma non abbiamo finito quello che era importante dire ovvero la correlazione tra l'NPC che abbiamo fatto teletrasportare al santuario, cioè Orbeck di Winheim, e Logan Gran Cappello Perché mm -hmm. a quanto pare Orbeck anche egli cerca la conoscenza infatti ci ha chiesto di riportargli delle pergamene su cui sono scritti degli incantesimi che poi eh, ci insegnerà molto gentilmente. Ma quello che non ci ha detto è che rimanere al santuario non è una sua priorità. Quindi? No, perché c'è eh, lo... quindi... ah, Esatto, se lo ricolleghiamo, Qua intanto abbiamo lo spadone del Boia, oltre a molte altre spade è un aguato che ho schivato con una maestria mai vista prima eh, possiamo anche già immaginare quale sarà la fine che farà, dove andrà visto che sappiamo da dove provengono i saggi di cristallo e sono loro che stanno in, questa, in questo ciclo di Lothric studiando la magia benissimo e comunque non ti dico eh, niente della chat perché stanno dicendo solo stronzate tra una cosa e l'altra Va benissimo. Io leggo un sacco di descrizioni, perché qua è importante eh, approfondire la lore di queste cose. Qua non c'è assolutamente niente, questo invece è qualcosa che ovviamente dovreste riconoscere lo scudo antimaledizioni. Scudo donato a chi tempo fa resistette alla maledizione. Quando si parla di studio della maledizione, mm. si parla di Dark Souls 2. Troppo pesante per una persona qualunque, sta forse a significare l'inutilità dell'opporsi alla maledizione, eppure che in grado di sopportarne il peso scopre che la sua produzione delle maledizioni è particolarmente efficace. E a chi apparteneva questo scudo? Question Time. A mia nonna, che lo usava come piatto per la frutta, al persecutore, oppure a Vestad Lo scudo del persecutore, dice Bomba. Ma Bomba la deve smettere di rispondere perché sennò vince tutto sempre. È uscito dalla doccia e ha detto lo scudo del persecutore. Perché <ride> era ancora <ride> tutto bagnato. Con lo shampoo sugli, sugli occhi. <ride> ok, oggi entreremo nella cattedrale di profondità, però, eh, proprio perché le questi mercos 3 sono ampiamente terribili, ma non poco, proprio ampiamente, allora, noi cosa faremo? Dovremo entrare dal portone principale e non fare la solita strada che si fa quando uh, si sale sopra i tetti e si entra dal cornicioni. Fiore dell'albero santo. È quindi quando fai il teenager sostanzialmente che ti hanno chiuso il camerotto. Esatto. esatto. Campana sacra, 18 a fede, ecco i nostri prossimi livelli dove andranno. Per lanciare miracoli divini, è ricavata dal fiore di un albero santo, curato con dedizione. I fiori dell'albero santo vengono largamente utilizzati al nord e possono lanciare miracoli più velocemente rispetto alle normali campane. Ma questo, uh, in realtà, aggiunge un, un po' di lore uh, così. Nyeh. Il nostro retornare sta morendo dal ridere, io adesso devo bisogno informarmi sulle polisi in Twitch, per capire se uno muore sulla live, in chat, se la responsabilità è nostra oppure no. Perché cosa succede? Non lo so, sta, è, è un, cioè la situazione è fuori controllo dal mio punto di vista. No, no, va possiamo, va bene, siamo nel momento in cui non cerco di capire, cerco solo di assecondare e dire: eh, sì. tra l'altro le mie spade si stanno anche rompendo. Anche i miei cosiddetti sono Allora, questo è il portone principale che ci aiuterà proprio nella quest, ma al momento è chiuso. Quindi noi entriamo per di qua. E cominciamo a vagare sui tetti. Adesso appunto noi abbiamo due strade. Abbiamo la possibilità di, numero uno, salire sui tetti, come abbiamo visto, oppure proseguire quello di qua e entrare diciamo dalla porta di servizio. A proposito di lore. Sì. Cosa ne pensate di Pornhub che ha cancellato 11 milioni di video? Adesso si è persa la continuity, come si fa? La continuity? Perfetto, <ride> scusate. Cos'era? un fumetto della DC <ride> No, non c'è più la continuity in Pornhub perché hanno cancellato un sacco di video, no? Perché è venuto fare un mega scandalo. Eh sì, no. E io è... non ho seguito qual è il mega scandalo. Eh, praticamente cioè, il New York Times, se non sbaglio, ha fatto emergere sì. un super scandalo su. Più... Mi sembra che si è coinvolto praticamente solo Pornhub e tutto il suo gruppo. Mm -hmm. Che pubblicava video senza il consenso dei... della gente che c'era dei video. Si cioè ah, permetteva di pubblicare video senza alcun senso Quindi loro, se ho letto bene l'articolo Hanno deciso di segare via 11 milioni di video Sì, e direi che è un praticamente problema Praticamente solo i video degli account Per verificati Che funzionano al pari di Twitch Immagino, che hanno la spuntina sì, sì, sì. e, e, e così e Quindi adesso secondo me boh, Il mondo ha perso tanta roba Guarda gente qua Penso che non abbia interesse nell'usare il mana, penso che Pornhub sia un pezzente che avrebbe dovuto farlo prima, sono d'accordo. Eh, sai queste cose perché guardi Pornhub, no? Perché leggi i giornali. Eh, non perché siamo passati dagli S3 a Pornhub, perché se sei tu, bomba. Adesso che stai trollando, assolutamente no, io sono sempre serio, non so neanche cosa vuol di dire a trollare. Bene, intanto io apro la porta, ok? Questa è la porta secondaria di accesso alla cattedrale. Dietro c'è una tigre. La cosa interessante è che poi noi dovremo tornare in un'altra live, vedete là sopra. Là sopra è un posto interessante, ci sono molte cose. Spoiler, no? No. Mm -hmm. Ora quello che dobbiamo fare è, a parte livellare perché 32.000 anime non le butto nel cesso. No, anche se prima volevi. ok. Sì, esatto. Quindi andiamo un attimo all'altare del vincolo e entriamo nelle catene delle profondità. Cerchiamo di attivare l'evento per parlare con Patches. E, e poi penso le che. Ma le armi ti ricordano? Sì, no, beh, le armi si riparano automaticamente quando ci si siede al falò. Vediamo cosa ci dice lui. Ho trovato un vero, un vero occhio rosso incredibile. Sapevo che non eri un uomo qualunque. Applauso. Adesso puoi invadere e saccheggiare il tuo piacimento, e se il tuo compito ti dovesse venire a noi potrai diventare anche tu un grandito. Ti basterà offrirti a Rosaria della Cattedrale delle Profondità. Ah, eccolo qua, questo è molto interessante. Gran cappello del saggio, gigantesco cappello che copre interamente il volto, appartenuto ai saggi gemelli, noti come i saggi di cristallo. Si dice che si discendono direttamente dal grande saggio Logan. Questo gran cappello è un simbolo di tale illustre provenienza. Questo è il famoso cappello portanacios <ride> Più simile a di manico lungo, utilizzata solitamente dai chierici della Via Bianca. Bella. E poi mi sembra che questo sia importante, l'anello dello scudo di Lloyd. Donato ai cavalieri della Via Bianca, quindi tutto quello che si eh, aggirava attorno alla cattedrale delle profondità, ma non come culto, come probabilmente protezione di quello che c'era dentro, apparteneva alla Via Bianca, decorato con lo scudo della casta del Gran Maestro Lloyd. Potenza la Guadagnetta di Denei assorbiti quando i punti di vita sono al massimo. Beh, molto tempo è passato da quando l'adorazione di Lloyd era parte della dottrina della Via Bianca. I chierici di Karim hanno sempre sostenuto che Lloyd fosse un ciarlatano, e che si fosse assegnato il titolo di gran maestro da solo. Un'altra cosa che eh, noi abbiamo fatto durante lo scorso episodio è parlare con Ludlet e mostrargli l'ultima anima che abbiamo recuperato, cioè quella del gemello di cristallo, del saggio di cristallo. Vediamo cosa può creare con quest'anima ah attraverso la sua trasmodificazione. <fry Flying hungry> <throwing> <thôi> Grandine cristallizzata, una stregoneria speciale sviluppata dai predicatori gemelli co noti come saggi di cristallo. evoca una pioggia di anime cristallizzate, molto tempo fa uno dei saggi strinse un patto con la legione dei non morti e si dedicò all'addestramento degli stregoni di Farron ed è quello che abbiamo affrontato e sconfitto. E gli stregoni di Farron ovviamente col gran cappello lo imitavano. E poi abbiamo lo stocco di cristallo, Utilizzata dai saggi di cristallo per autodifesa. Aumentano il danno magico della spada e la probabilità di scoprire oggetti. Il risultato di un'intera vita di ricerche. Molto figo questo. Mm. Utilizzata dai demoni Bevuta dal potere del fuoco. I demoni nati dal caos covano il fuoco dentro di sé. Sono creature deformi, la cui stessa esistenza è un insulto. Mentre il pugno brucia di una fiamma letale. Vabbè, eh, questo non... Non no. ci dice granché. Bene. No. Fatto tutto, ritorniamo a dove eravamo. A quanto pare un Mimic. Cosa ci troveremo qua dentro? Niente, non sapete un cazzo. Sapete un cazzo di inutili oggi. Oggi. Allora... Uh, <ride> allora... Like. Vediamo... Um, Eccolo qua, tomo divino in braille. Scritto in braille, appartenuto ai diaconi della cattedrale, di cui abbiamo visto nella rappresentazione dove c'era l'NPC prostrato a terra, nella chiesetta. Inizialmente veniva utilizzato per insegnare la protezione divina ai diaconi delle profondità, ma col tempo le sue pagine furono riempite di storie oscure. Il marchio di un oggetto profano, quale è diventata questa cattedrale? Attenzione qua, eh, perché qua, a parte che questo cielo questo tetto non esiste ma è un posto parecchio inquietante e infatti aia aia no no no no no no no no no Sta succedendo che sto cercando di attaccare questo ragnone, visto che ormai sono di qua della barricata, e posso farlo in maniera safe, più o meno. Un anello deforme di proprietà di Aldrich, santo delle profondità. Gli attacchi critici ripristinano i punti a armonizzazione sembra che Aldrich noto per il proprio desiderio di carne abbia voluto condividere col mondo la gioia che deriva dal nutrirsi di altri deliziandosi delle urla delle proprie vittime e probabilmente è eh, la fine che hanno fatto trasformandosi in queste creature come il Ragnone alcuni dei suoi discepoli ma la cosa più importante adesso è che oltre a Paces ci invaderà qualcuno il cavaliere di spine dice bravissimo Bravo, esatto, eccolo Giuliani. qua stellina anche tu Kirk il dito scuro, attenzione solo lui però no, anche il bussaportoni. Vediamo quanto sega è, eh? meno di quanto previsto. Però comunque con una combo gli abbiamo tolto mezza vita. E soprattutto è super staggerabile. Bene, arrivederci Kirk. Scudo spinato, spalla spinata, leggiamo ne di più. Inquietante, causa gravi perdite di sangue, famigerato cavaliere delle spine, niente di, di più. Non mi ricordo se lui si sveglia, cosa dite chat? Sì, la risposta è sì. Ok, vediamo come dobbiamo morire. ma tra l'altro, no, no, a parte che non è un boss ma io vorrei sapere quanto di gli rimane perché sono abbastanza stanco credo sia morto perfetto eh, ecco qua, e ci droppa degli escrementi, grazie grazie mille mentre questo è interessante un sacco da fanciulla cappuccio bianco utilizzato dalle dame nei lunghi viaggi fa parte di una tenuta formale indossata per scendere dal rango fatto di stoffa morbida e di ottima qualità e ci ricorda il set di chi intanto allora noi recuperiamo un'arma in... che ha dell'incredibile un osso del ritorno quindi non lo sapremo e... mai perché nessuno ti... Irina, Irina, Steve, bravo Steve due stelline per te non so se è giusto, ma io ti do due stelline perché <ride> è giusto. Diamo diritto. una stellina a Steve, ma poteva recuperarne di più di stelline. Se lo diceva anche a chi assomigliava di Dark Souls 1. Forca eh, del santo, Quindi niente decorata con, un, decorata con un simbolo sacro, brandita in passato dal santo Klimt. Abbandonò quando perse la fede, perché era la fede stessa a rendere potente quest'arma. Ok. Un pezzi di lore che non hanno dell'approfondimento dell mi turbano. Sai che mi manca tanto l'infografica. <ride> ah, sì. Sì, perché era utilissima, perché non ti ascolto mai. <ride> e Allora, eh, infatti, il <ride> video, guardavo l'infografica e capivo tutto. Ma è per, proprio per quello che non l'ho fatta questa volta, così sei obbligato ad ascoltarlo. Eh, sì, ma si, cioè, dopo tutti questi anni ancora ti illudi. Sì Oh là Andato Penso che ci dropperanno ancora degli escrementi Esatto Allora, attenzione a due cose Abbiamo trovato il set di Drang Che ovviamente ricorda Dranglake E poi abbiamo trovato una lingua pallida Qui sotto ricordatevi questo luogo Come dimenticarlo? Così bello Esatto Ecco qua andiamo di qua ascensore anche perché quella zona là porterà verso il boss quindi sarà l'ultima che esploreremo e di qua siamo in alto portone principale perfetto adesso abbiamo attivato eh, tutti gli eventi delle quest line ecco qua infatti il primo evento. Stavo contento. Stavo contento. Stavo No, cipollotto. Non mi sta troppo sul cazzo. Sti qua, sì. Però ascolta la voce. Non posso. Ascolta la voce. Un tesoro. Vai a prendere il tesoro. Vai, vai. I'm in quite a pickle. Indeed. Mm. Non è lui. Ah, scusate, adesso ho attivato l'audio perché chiaramente se io attivo l'audio sento l'eco di tutti, no? Nel senso sento, sento la Giulia, il ritorno, eccetera. E quindi adesso ho capito. No. Esatto, non è lui, noi andiamo tranquillamente di qua. Ma a metà del percorso. Ecco Patches. No, Patches. No. Che ci fa sciogliere noi abbiamo no, pulito no. l'aria preventivamente. E direi che non è un problema per noi. Perite. eh vedrai come li esatto dialogo segreto se uccidiamo prima il gigante si lamenta come oggi non ti vergogni perfetto direi che possiamo utilizzare un osso del ritorno per tornare a santuario delle gambe del fuoco e quindi e... Ci salutiamo qua, sì. prossima volta esploreremo la parte alta della cattedrale scopriremo dove si trova rosaria e andremo ad affrontare il boss della cattedrale che non è aldrich e soprattutto avanzeremo nelle quest di patches e di Sigurd. tante cose pieno di cose troppe cose Tina, allora ricordatevi che qui parliamo di cose importanti ecco fa bravissima però vabbè ok Mettiamo, perfetto, bravissimo, adesso vediamo se sai cosa devi mettere, <ride> molto bene, uh. perfetto, non avrei saputo fare di meglio, forse sì, Instagram no, avrei. No, no, no, ma chiaramente oh. non avresti saputo, troia. <ride> e... Oh, oh, qua, quanti, quanti iscritti siamo ragazzi, dobbiamo arrivare a 50, ok, perché così sì. poi possiamo sbloccare le cose. Quindi... Possiamo sbloccare, proprio oh, sbloccare. Eh i tier con le, le emoticon con le nostre facce una sì, no esatto e, grazie graziella l'ha già detto Alessandro quindi io la chiuderei qua <ride>